Dai Albi che siamo in ritardo no. Su. Si parte finalmente Oh il primo volo che prendiamo da Dalla Svezia Dalla Svezia sì, sì. Malino Eh bello Abda Albi Che pensa Oggi partiamo per un viaggio Per la prima volta nella nostra vita ragazzi Andiamo al Sud Italia Veramente io non sono mai stato più sotto di Roma No, ehm, ragazzi. colpo di scena dove stai andando te in francia a fare un girettino come un girettino mm. girettino per lavoro mattigli un po di invidia Adesso, a questo cosa che faremo sarà sì. mangiare un arancino un arancino per te Ivo. vostri figli ma tu sei il famoso polloreto <ride> Ragazzi link in descrizione come al solito Codice faraone per extra 10% di sconto eh Dovete sapere ragazzi che alberto è proprio un pollo È un pollissimo Perché? Perché sei. noi abbiamo organizzato tutto da settimane Sono E lui è un pollo Pollo Sei un pollo, pollo, pollo reto Allora telefono. Mi legge intanto dov'è il mio game Oh oh Catania Sicilia neanche no. Non è te, no. deve, ma te vale. oh No Ma sai perché? Ah. Ci montate, ragazzi, siamo nella sede di ASD Donkey Rider eh, Dove ci troviamo di preciso? Spiega in questo te. momento siamo a bel passo Siamo venuti in Sicilia ragazzi perché dobbiamo filmare appunto il video di Red Bull Il primo episodio della serie dei bike park italiani di quest'anno In questo momento l'episodio di Red Bull è già uscito Quindi mi raccomando trovate il link in descrizione e andate a vederlo Perché abbiamo fatto una recensione completa di tutti i trail che hanno qui E di tutti i servizi che offre ASD Donkey Rider Abbiamo dietro di noi il rampage italiano catanese eh, Questo tipo di montagna si chiama Calanco Ed è veramente lo stesso tipo di formazione rocciosa che c'è anche al rampage Albi lo sai che adesso però dovrai portartela su tutta la mano? Si inizia a spingere, Guarda quanto è alto quanto è in senti... Già già il piatone esatto <ride> Abbiamo iniziato la salita ragazzi, pendenza Tanta Facci vedere come si mette in spalla la bici poi cazzo si piglia. In mano. Ah ragazzi, per favore, insultate oh, al boreto, grazie. Nica. Guarda come il signor Ivo, sapere. guarda come va su. Uno stambecco. Yeah. Uh. Ok, ragazzi, qua l'unico modo per salire è questo. Track e vai su. Track e vai su. Ce l'abbiamo fatta. Vado. Ciao mamma. Adesso abbiamo fatto la linea più easy perché volevamo sentire come crippava il terreno Adesso ne facciamo una decisamente più incazzata Con tre ride Vediamo Via yeah. Vai yeah. oh, yeah. cazzo, cazzo di pigata Stiamo cacando sotto! Ah, ce la farà il nostro arboreto? Siamo fottuti ragazzi. Oh. Ah. No! No! <ride> Eccoci! <ride> ok! <ride> e niente, anche in Sicilia! L'abbiamo fatta! Cazzo, ma poi ero arrivato! Sei un Alboretto ha colpito anche in Sicilia? Ma anche questa esperienza sicura l'abbiamo inaugurata in Mamma mia che bello uh, Ah Albe. compagno? Applausino per Alboretto ragazzi no, Ah bello. sei ancora a distanza? Vai Albi. Ci siamo eh, improvvisamente trasferiti dalla pianura alla montagna ragazzi mi dica Ma questa qui no. c'è quella là pesce, che l'hai fatto costruire alla gente Sì, questa qua è proprio quella che ho fatto costruire alla gente eh, L'hai visto messo quel messo video le... lì? Sì Quando ci avete messo? Tipo otto da... ore a montarla Mizzicata Mizzicata ah, Partiamo con pietrazza ha detto Sono le pietrazze qua Oh salto Un bel salto il cane proprio a centro Cazzo, di rotta sono un botto di cani erano qui sotto proviamo a rifare questo pezzettino di salti vediamo se incontriamo ancora i cani un po corto la oh, pietra gigante Via, via, via, via, via, via. Vai Che abbiamo i cani ovunque qua oh, Ostia non si vede un cavolo Alboreto l'ha mangiato i cani? Ragazzi adesso rifaremo questo bellissimo tre con i saltini Perché Alboreto deve farci almeno i primi tre doppietti Fino al road gap Oh Tranquillo Alboreto ti tiro io Ma cosa cazzo? Lo vogliamo o non lo vogliamo anche, Poreto? Sì. Non lo vogliamo, oggi abbiamo già ah, fatto bello. la sushiata. Ok, lo anche in... segui lì di velocità, tu non far troppo forte le curve, eh. Sor Albi. Sorriso in faccia quando giri, eh. porca puttana. Eh. Sorrido, sorrido sempre, ciao. Vamos. vai che va bene, va bene, va bene. Seguilo, ok. Bravo, che stai tenendo la velocità, va benissimo così, Albi. Vai, che va bene, vai, vai, vai, va benissimo, vai, molla. Vai, eh che va bene vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai perfetto wow. buona occhio albi bravo grazie Wop! oh che male devo recuperare Ivo mamma mia madonna che, che buono tanco ragazzi Dagliene Ivo Madonna non si vede c'è un salto qui Adesso facciamo sto trade qua Vittore si chiama Aspettiamo due minuti Vai Oh eccoci qua Oh mio Dio No aspetta aspetta aspetta Aspetta Aspetta L'abbiamo perso il ragazzo Ma che cazzo dici? vai vai vai, vai, vai. <laughs> oh my god! Avei in New the gangsters Dagliene, dagliele! Ma <coughs> Madonna! Madonna lungo lì eh Allora ragazzi siamo appena tornati in camera Abbiamo fatto la doccia dopo una giornata di riding Facci vedere le ferite di guerra di oggi allora, Abbiamo questa e questa qua Io ho portato un regalino per l'alboreto per queste evenienze Eccolo qui Sapete che cos'è questo ragazzi? È, è il dolore spray Vai. Alza quella scella di merda no, Non voglio Alzala Fa male Al Fa male Oh! Uh, uh, uh, uh, uh. No, vabbè, vabbè. No, vabbè. No, vabbè, ma quanto cazzo non c'ha? Ma ragazzi, ma chi cazzo è inventato il gelato no. spray, ma no. siete sì. scemi? Intanto che l'alberetto sta soffrendo per gli ultimi secondi, domani probabilmente forse proviamo ad andare a fare i super free raidoni sull'Etna. Speriamo perché la funivia è chiusa, dobbiamo trovare un modo per salire. ci Vediamo domani, raga. Allora, l'unico modo che abbiamo per fare i sabbioni è salire con le bike Perché la funivia è ancora chiusa Carmi. Ragazzi, qui siamo a altezza neve C'è la neve coperta dalla cenere Quanto ha mecciato con la situazione qua, lunare Quante cadute fai oggi? Cosa che fai? Uno, due, tre e qua? Oh, no. <laughs> Prende a ricorsa Ah! Oh. <laughs> <laughs> Serti! Ragazzi purtroppo è giunto il momento di tornare a casa e purtroppo abbiamo ancora con noi l'alboreto Io pensavo di perderti Anch'io pensavo di perdermi È stato un piacere avervi qui A breve veniamo a trovare noi Sì però il problema è che noi non abbiamo tutte quelle cose di buone da farvi mangiare Abbiamo tante cose buone da mangiare, le porzioni però non sono Va così abbondanti bene. E ce eh ne beh, prendiamo se... tre a testa esatto. Niente ragazzi grazie di aver visto il video Ricordate di andare a vedere anche il video di Red Bull in descrizione che c'è il link Abbiamo fatto proprio la recensione completa di tutti i trail che si possono fare sull'Etna e noi ci vediamo al prossimo video. Bella.